vieni, vieni! <laughs>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 Gun, questa che vedete qui di lato insomma nella sua versione mitica proprio leggendaria come volete chiamarla L'ho provata ragazzi e ho notato che scioglie letteralmente i nemici Per questo <ride> ho voluto provare a fare un paio di partite in questo video proprio per mostrarvelo e anche per mostrarvi come ottenerla alla fine è abbastanza semplice Nel mio video vi darò anche le mie opinioni più tecniche sull'arma e alla fine faremo un piccolo recap Prima <ride> di iniziare però vi ricordo solo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina ragazzi Altrimenti vi perderete tutti i prossimi video di questo tipo che arriveranno sul canale allora ragazzi la zona per uh, ottenere l'arma di cui vi sto parlando è di Spire Questa qui al centro della mappa L'arma si ottiene eliminando il boss che c'è in questa zona la prima cosa che vi dico di fare è cominciate a sopravvivere E quello che vi consiglio di fare nel caso non siate molto diciamo bravi a gestire le situazioni come quelle del game iniziale È quello di lanciarvi nelle zone limitrofe Poi da lì uh, postarvi in un secondo momento verso il centro Dove o troverete il boss ancora vivo o probabilmente troverete un nemico che ha preso l'arma del boss Per esempio in questo caso già vedo da qui che sta Stanno cercando di eliminare il boss. Il boss è qui. Ok. Per fare ragazzi, il mio consiglio è stategli lontano. Perché la sua arma più forte è un fucile a pompa. Quindi, automaticamente, stando di lontano, dovreste riuscire a fargli abbastanza danno senza prenderne troppe. Esatto, per esempio, a questo punto. Diciamo che abbiamo già vinto. E ora, ragazzi, si tratta veramente di spammare con il fucile. In zona, però, avevo visto qualcuno. Ah, infatti, è sta sotto. Vieni, pronti, ti però qua non ti faccio niente. Vieni, vieni. <ride> Ragazzi avete visto, questa è la potenza dello shotgun, è letteralmente OP Non ho idea di come abbiano pensato di fare un'arma così forte Cioè ma quando l'hanno programmata, che cosa gli passava per la testa Però questo game ragazzi dovrei giocare un po' meno safe Cioè insomma abbiamo quest'arma così utile che facciamo, ce la prendiamo chill No tanto qualunque scontro a bruciapelo Siamo molto Cioè questo qua è white quindi figuratevi Poverino. Dicevo, ragazzi, qualunque scontro ravvicinato abbiamo veramente un vantaggio tattico incredibile. Ma sta qualcuno, raga. Cioè, seri. Cioè, seri. Veramente, questo tizio stava girando così. Un problema di quest'arma è il caricatore, che non è così ampio a dirla tutta. Però, mamma mia, ragazzi, veramente. <ride> è troppo semplice con quest'arma. Io non so che dirvi. Cioè, i nemici, davvero, raga, li massacriamo. Ah, simpaticone qui. Eh? Vabbè, scarso, scarso, scarso. Ok, sta a posto. Che non gli è andata bene. Teniamo lo scaro, tra l'altro, GG. Fatemi prendere quest'arco. Craftiamo la sua versione mechanical. E facciamo così il nostro carissimo Mechanical Shock Bow. Ottimo. E infatti, tra l'altro, io devo stare attento a ricaricarlo sempre. Ucile la pompa, perché questa è un'arma che ci mette veramente un botto per essere ricaricata. Dai. Ok, via subito. So qualcosa che mi interessava? Altro non sembra. Via subito, ragazzi. L'accesso di fronte, non mi ha visto. Fammi cadere, bravo. Ah, ma c'ho il fucile. Scarico. E lo raggiungo. Top, ragazzi, mamma mia. Veramente, ho fatto una combo, secondo me, che sono quasi inamovibile. Devo provare a raggiungerli ora. Ok. È un uno contro uno, comunque. Ottima idea. Peccato che mi sa che gli sia andata male. Ok, sto giù. In acqua. Eh, ragazzi, mi spiace, l'ultima kill la voglio fare utilizzando il pompa, quindi andiamo. Che C'è l'acqua, ottimo. Non devo sprecare i colpi. Eh, vabbè. <ride> Signori, facciamone un'altra e vediamo questa volta come va. Magari è stato solo un colpo di fortuna. Ti è andata male, brother? Broderino mio? Ti è andata male, sì? Buonasera, grazie. Perdiamo tempo che a breve ci troveremo sicuramente un botto di gente addosso. Devo stare anche attento al boss ed evitare di trovarmelo perché... Io, io lo sapevo, io, io, io le cose me le chiamo. Posso fare già? Ah, effettivamente potevo fare lo shockwave. Boh. Posto. So già voleva rovinarmi il game. Tengo pure un tizio da sopra. Ce l'ho palesemente alzato, ma seri. Come al solito ho sciolto dall'arma. Però voglio controllare se stesse qualcun altro in zona. Perché mi pare di sì. Io ho sentito tre persone in tutto, ho notato tre persone, non due La safe è bella lontana, credo sia il caso di iniziare a darci da fare Cavolo, no, me la sono avvicinare troppo Ok, mi è andata bene Vediamoci tutta la roba e via Una pozza piccola la utilizziamo Ok, quello è un nemico Fantastico Quasi quasi, al posto della pistola, mi piglio un pezzo di carne fortunatamente scarso Mamma mia Meno male Perché non costrui? Ma che Ma non è neanche un bot Credo Non lo so Non lo voglio sapere Pensando Cioè mi sto trovando In mezzo ai nemici Così a caso Ma cos'è Non rubarmi pure questa kill No l'ho colpito per sbaglio L'ho colpito per sbaglio Fantastico Eh Fra Ti sei messo da Scherziamo vero? Cioè mi elimina il botto Io non ci credo Questo mi vuole ancora male O gli è passata Ah ma una storia vecchia Insomma Bravo Fantastico Tutta questa bella roba Meno male che le storie Sono passate Sta qui uno spassa ragazzi Ma noi dobbiamo continuare Con la nostra arma Oh, no, posso fare lo scar Eh beh Certo volentieri Mamma. Ci manca veramente Solo qualche scudo Perché stiamo messi Veramente troppo bene della safe. Sì brava è inutile che fai Oh no veramente gli hai dato la kill Gli hai dato la kill la mia kill che è andata in tempesta Mi piace man. io ti volevo lasciare anche stare Ma ora no ora non ti lascio stare Anzi te meno bravo Ciao Veloce aveva lo stinkbow ah godo 34 dai il tizio sotto o ha poca vita o non ha cure o ha pochi materiali Perché il fatto che non mi abbia pushato è troppo strano Devo capire intanto dove sono gli altri due tizi però Ok uh, caro mio è inutile che tapi quei più deboli Insomma Io li aiuto e palesemente quelli se la prendono con me Ma seri? Vabbè io resto sopra. provate i vostri Eh uno. Un eh, altro. Oh uh, no questo c'è il bug che non dovevo Ok madonna dai, erano distrutti tutti Vabbè scendi brother scendi Vieni vieni vieni bravo bravo Che non mi fai te? La stessa cosa di prima. Vai, vai, vai. Vai, vai con lo Stinkbow, vai. Quante cure ha? Devono finire un giorno. Grande, bro, bravo. Bravo con lo Stinkbow. Torna a tryardare in arena. Hai sbagliato zona. Oh, comunque, raga, c'è poco da fa. Quel fucile a pompa ha fatto in modo che quel tizio non fosse riuscito a salire al mio piano Beh ragazzi quindi l'avete visto l'arma è davvero troppo troppo forte L'unico difetto se così si potrebbe dire che ha è il fatto che il caricatore sia molto molto piccolo E che ricaricare sia piuttosto lento Ma del resto ragazzi se riesci anche a dare un paio di colpi al nemico Probabilmente letteralmente lo sciogli Una volta che uno non tratta l'arma come un fucile a pompa Ma magari più come l'unione tra un fucile a pompa e una mitraglietto raga Il gioco è fatto